Sono così stanco, io non sono un fuoco. Ehi, hey, guarda cosa sono. Un giorno è uguale, è facile sbagliare. Vedi le stesse facce, ehi, hey, non lasciando tracce. Ehi, hey, muoio, muoio dentro, senza confusione. Vorrei scappare, vorrei scappare. La mia speranza è chiusa in una stanza su una traccia definita, che non sembra mai finita Lasciamo il male a dopo, senza arrivare allo scopo Non è andata bene, la fortuna non viene Senza confusione, vorrei scappare Vorrei scappare Da where we are And it days not a shame Wishing we could just escape Wishing we could just escape yeah. We need a fucking break You know it miss these days You know miss these days